Allora, rieccoci qua, eh, riprendiamo eh, il tema delle, sulle liste, eh, nella, nella prima ora di oggi vorrei fare un pochino di, eh, diciamo così, riprendere alcuni temi e fare un paio di esercizi, un paio di esempi che sono proposti sulle slide e nella seconda ora eh, invece vorrei introdurre il passo successivo rispetto alle liste che è quello delle tabelle, quindi ossia le, le liste multidimensionali. Mm. Allora, ehm, questa, questo elenco di, di algoritmi comuni con le liste in parte l'avevamo già visto la volta scorsa eh, però in alcuni punti l'avevamo saltato per, eh, per andare a approfondire il tema delle liste e tabelle eh, di liste e funzioni eh, che, a cui dovremo ancora dare un po' di attenzione fare ancora un po' di, diciamo, di esercizio su questi per riuscire a capire bene il meccanismo di passaggio di parametri degli alias e cose di questo genere mm, ma su questa elenco di algoritmi, volevo soffermarmi su un paio di punti eh, che eh, appunto possono tornare utili, no, non c'è nulla di, diciamo, di particolarmente complesso, ma eh, solamente per ricordarci quelle che sono no, le, le funzioni primitive e poi anche i costrutti, no? cioè quelli più semplici e più frequenti da utilizzare con le liste. Eh, per rinfrescare la memoria rispetto alla settimana scorsa, ricordiamoci che Append è la, eh, il metodo principale per poter aggiungere elementi a una lista, quindi le liste molto spesso se le stiamo creando dinamicamente le creiamo vuote e poi via via eh, aggiungiamo, eh, aggiungiamo elementi, in questo caso vengono aggiunti i quadrati, dei numeri interi, ma cioè, questo è un dettaglio. Ehm, e poi per eh, scorrere una lista, per eh, conoscere i valori i contenuti all'interno di questa lista, quindi scorrere i vari elementi, eh, usiamo normalmente eh, un ciclo for eh, che va a, pesca a pescare così, ogni singolo elemento, all'interno di una lista. No? Poi in, questi, in questa slide viene semplicemente raccontato come questi elementi possono essere sommati se fossero numero, se fossero stringhe, eh, per, per ottenere eh, diciamo così, il, il valore totale. Eh, abbiamo visto la volta scorsa, no, mh, ce lo ricordiamo, il, il, le complicazioni che possono nascere dall'avere degli elementi, più elementi contenuti all'interno di una stringa e volerli separare negli elementi costitutivi oppure viceversa avere tanti elementi in una lista e volerli eh, diciamo, impaccare in un'unica stringa magari a scopo di visualizzazione o cose di questo genere no? ehm, questo si può fare eh, diciamo così normalmente col codice e quindi se io avessi eh, una lista di nomi e volessi costruire una stringa in cui questi nomi sono separati da virgola, eh, lo posso fare, diciamo così, normalmente con un ciclo for, con un controllo. Eh, ad esempio in questo caso dice se l'elemento non è il primo, allora eh, aggiungi l'elemento seguito da una virgola. Eh, cioè aggiungi una virgola all'elemento, al, alla stringa che avevi finora. E poi in ogni caso aggiungi il nome. Quindi cosa succede? Succede che io parto col risultato come stringa vuota. Alla prima iterazione, quando i vale 0, questa istruzione non viene eseguita, ma viene eseguita questa sotto. Questo, il risultato è che eh, viene preso il primo nome, in questo caso Marco, e viene concatenato con Resalt, che al momento è una stringa vuota. E quindi alla prima iterazione avremo Resalt uguale la stringa Marco. Seconda iterazione I uguale 1, con i uguale 1 questo i maggiore di 0 diventa vero e quindi viene eseguito anche questa istruzione. Quindi, a valle dell'esecuzione di questa istruzione avremo marco, virgola spazio, perché result, che prima valeva Marco, ho aggiunto questa virgola spazio. E poi aggiungerò il nome di 1, quindi aggiungerò Paolo. Quindi questo ciclo, praticamente eh, ogni volta aggiunge al. La stringa precedente, la virgola e il nome successivo, tranne per il primo elemento che ovviamente va aggiunto così com'è senza mettergli davanti una virgola. Quindi non abbiamo nulla di nuovo, abbiamo semplicemente ragionato su ciò che ci serviva e ci siamo costruiti un ciclo mettendo insieme i cicli e i condizionali per ottenere il risultato che ci serviva. Eh, questo è un altro modo, ma ce ne sono altri probabilmente 40 modi no? in questo caso non ho il test se i è maggiore di 0 perché il caso i uguale 0 lo faccio fuori dal ciclo e infatti il range qua parte da 1 anziché partire da 0 quindi non è... se separo fuori dal ciclo il caso particolare di uguale a 0 e poi dentro il ciclo faccio tutti gli altri casi e poi come vi dicevo ci sono molti altri metodi l'unica differenza è che il metodo qua a destra presuppone che names di 0 esista quindi casi particolari cosa succede se la lista è vuota contiene 0 elementi beh nel caso di sinistra se la lista contiene 0 elementi il risultato è e rimarrà la stringa vuota quindi questa print stamperà una riga vuota se invece sono nel caso di destra e la stringa per caso contenesse 0 elementi allora eh, questo quadro è un errore qui avremo un errore di index out of bound exception se invece la lista conteresse un elemento, un nome solo, cosa succede? Beh, funziona bene perché questa se, funziona, se contiene un nome solo, parte la stringa vuota, non, il primo nome non aggiunge la virgola, aggiunge il nome stesso, che è il primo e unico, e lo stampa. Anche a destra, resalto uguale name di 0, prenderebbe il primo nome, e a questo punto la lunghezza di names varrebbe 1, un range da 1 a 1 è un range vuoto perché sarebbe, i assumerebbe i valori tra uno compreso e uno escluso e quindi non c'è nessun valore valido quindi questo for non verrebbe eseguito manco una volta il corpo del ciclo non verrebbe mai eseguito e quindi il risultato sarebbe names di zero quindi in questo caso eh, anche con un elemento solo funziona correttamente in entrambi i casi, con zero elementi, il caso di sinistra funziona, il caso di destra no, e quindi bisognerebbe metterci una if davanti per verificare che il result sia, eh, che names scusate, contenga almeno un elemento. Questo modo di affrontare i problemi, diciamo così, dal basso, funziona sempre, qualunque sia il vostro problema. Ragioniamo su che cosa dobbiamo fare, prendiamo i pezzi e mettiamoli insieme, usando cicli, usando condizionali, usando range, e andando a prendere gli elementi de della matrice. Um. e eh beh, questo è una, un altro esempio no? eh, in cui il separatore è la barra ma funziona esattamente nello stesso modo facendo tante print anziché eh, creare una stringa e poi stamparla questi metodi diciamo, funzionano sempre e abituiamoci a ragionarci sempre poi ci sono dei casi particolari in cui eh, la soluzione è già pronta eh, come in questo caso, ehm, Jacopo mi, mi chiede, ma è possibile che non ci sia un modo già pronto per fare questa operazione? Sì, c'è, in Python c'è e si chiama join. No? Eh, L'avevamo visto brevemente la volta scorsa. È un metodo in cui eh, gli passo un separatore come sotto forma di stringa, punto join, e una lista che contiene gli elementi da unire. E quindi questa unica chiamata, questo resalto uguale virgola punto join, è una, una sintassi un po' strana, no? perché normalmente i metodi col punto li vediamo appiccicati a una variabile. No? Eh, a punto append, lista punto append, eccetera. Qui sul lato sinistro non una, ci potrebbe benissimo essere una variabile di tipo stringa, tante volte c'è una costante, però sempre una stringa è, eh? comunque è una stringa. No? Eh, sembra un po' strano solamente le prime volte che lo si vede e ottiene esattamente lo stesso risultato. Prende gli elementi di questa lista e, e li unisce mettendo tra un elemento e quello successivo la virgola. Quindi non lo mette prima del primo, la virgola non la mette dopo l'ultimo, lo mette solamente inframmezzando gli elementi che esistono. Um, eh, Giulia mi chiede se join si può usare se gli elementi sono numeri. Eh, leggiamo la definizione, restituisce una stringa, che è la concatenazione delle stringhe presenti nell'oggetto iterabile. Iterabile può essere una lista, può essere una tupla, può essere vari tipi di elementi. Quindi eh, ci dice che concatena le stringhe. Mm? Eh, viene eseguito, viene generato un errore tipo type error se ci sono valori non di tipo stringa non iterabile. Quindi non si può usare, per risponderti, eh, se gli elementi dei, della, della lista fossero numeri. Bisognerebbe prima di tutto creare una lista eh, diciamo così di supporto in cui i numeri vengono convertiti in stringa e poi si fa la join eh, degli stessi. No? In questo caso dovremmo fare diciamo così, una, una... Se tu avessi una, una lista di, di numeri no? eh, a uguale, che ne so, 1, 3, 7, non puoi app applicarla come parametro della join, dovresti fare... Eh, che ne so, una nuova stringa AS cioè A sotto forma di stringa in cui for x in A per tutti gli elementi di A cosa faccio? prendo AS.append di che cosa? Eh, str di x e a questo punto posso fare virgola punto join di AS. Poi se vogliamo la possiamo anche guardare come codice, ma l'idea è, io ho una lista di numeri A, devo costruire invece una lista di stringhe. Devo costruire una lista di stringhe eh, e quindi costruisco una, stringa, una lista vuota e a cui aggiungo a s.append tutti i valori che c'erano in A, e quindi for x in A, tutte le x contenute in A, ma le aggiungo non così come sono, ma aggiungo la, la stringa che ottengo convertendo x. In questo caso AS sarà una lista di stringhe che contengono la rappresentazione sotto forma di stringa dei numeri che c'erano prima nella lista A. E questo lo posso a questo punto usare con join. Eh, si può modificare i valori della lista senza creare una nuova? No, non si può. No? O meglio, sì, scusate, si potrebbe ma perderei quella vecchia. Io potrei fare un'altra operazione. Eh, fatemela scrivere qui a destra. Eh, potrei scrivere o qualcosa del tipo a uguale scusate a di uguale str di a ok quindi potrei eh, per ogni elemento i chiaramente lo metto dentro un ciclo for i in range lunghezza della, della lista sostituire a ciascun elemento a una stringa ottenuta però lo posso fare, li sostituisco sul posto, eh, ho il difetto che perdo la, la, la lista di partenza. Quindi la lista con i numeri a questo punto non ce l'ho più. quindi Può piacermi, può non piacermi. No? Magari mi serve ancora la lista con i numeri dentro, perché ci devo fare l'operazione operazioni aritmetiche, quindi solamente per lo scopo di stamparla eh, non vale la pena eh, diciamo così, di perdere i, i dati numerici. Eh, però tecnicamente posso farlo. Eh, Antonio ci, dà, ci scrive una, una, una sintassi che noi abbiamo deciso, che è molto utile, si chiama comprehension, eh, che è di fatto una sintassi eh, che permette di ehm, condensare un intero ciclo cicloforo in un'unica istruzione. Okay? Quindi ciò che sto facendo io qui, in questo blocco di istruzioni, prima, fi, fino alla join esclusa, si può anche scrivere così. No? Eh, come dice eh, Antonio, giustamente, STR di eh, x uso la stessa variabile che ho usato prima for x in a eh, questa è una scorciatoia è una scorciatoia ehm, che come vedete ha i pezzi del for cioè di fatto c'è il for x in a ce l'ho qui è uguale a quello che avrei qua eh, qui ho gli elementi che aggiungo via via e qui ho delle parentesi quadre che mi ricordano che sto creando una lista quindi si chiama in questo caso list comprehension in python, la cercate così comprehension. dal punto di vista sintattico è molto compatta, dal punto di vista del significato non aggiunge nulla rispetto al ciclo for okay? quindi noi abbiamo scelto in questo corso di non approfondire anche questo tipo di sintassi ma eh, se la volete usare, eh, tranquillamente si può fare. Um, per quanto riguarda eh, invece le domande di, di Andrea, eh, allora Sebastiano ci chiede se va bene per qualsiasi ciclo, non solo con le liste. Le comprehension servono per creare strutture dati, quindi creare liste, creare tuple, creare dizionari, eccetera, eccetera. Eh, crea un oggetto, no? crea una lista. Eh, solo Per fare un for normale, no, non. non eh, non serve, no? quindi funziona con liste, tuple dizionari e insiemi in tutte le strutture dati complesse, e ti evitano semplicemente il ciclo per creare. Um, Andrea invece mi chiede: se, chiamo, se la chiamo B non lo perdo. E allora io immagino che si riferisse a questo esempio che avevo fatto qui e dicesse: ops, perché non mi sta scrivendo più se io scrivessi BD in questo punto qua, è questo che stai chiedendo Andrea. Eh, se è questo eh, non funziona purtroppo perché dipende come ho inizializzato B perché eh, B eh, se è una lista se, se inizializzassi la, la lista B come B uguale lista vuota poi non posso metterci qualche cosa nella posizione I perché la posizione I non esiste non esiste ancora se, se B è uguale a una lista vuota iniziale, eh, dovrei, eh, posso, mettere, posso salva, diciamo, sovrascrivere solamente gli, gli elementi che già esistono. Per creare, aggiungere nuovi elementi, eh, devo per forza usare append. Per questo qua ho usato append e non AS di mm? eh, Allora dovrei creare una lista B, perché questo funzioni, dovrei creare una lista B che abbia esattamente tanti elementi quanti ne aveva A e, che ne so, potrei usare B uguale a lista di A cioè mi faccio una copia della lista A e poi la modifico la, eh, quindi la, la lista a questo punto se facessi, se iniziassi B in questo modo questa, eh, for, questa forma funzionerebbe perché la lista B A Okay, sei, in questo caso questi tre elementi 1, 3, 7 e poi li vado a modificare li inizializzo con dei numeri poi li vado a sovrascrivere con delle stringhe li sostituisco con delle stringhe ma ovviamente la lista non l'ho toccata in questo caso Ok? quindi lo posso fare però la sintassi, attenzione assegnare un valore in una lista si può fare solo se quella posizione c'è già se invece quella posizione non c'è già e la devo creare devo usare un append perché fa uno spazio in più, mentre invece l'assegnazione semplicemente usa uno spazio che già c'era. Mm? Eh, questi sono, se vogliamo, elementi no? eh, di base che poi si combinano in mille modi diversi, per questo diciamo, vale la pena no? riflettere, farsi delle domande e vedere cosa succederebbe se facessi questo, no? perché poi diciamo, al momento del bisogno... Eh, analizza una stringa, converti i suoi elementi, concatena li aggiungi, ricerca eccetera. Sono le, le, le operazioni di base eh, con cui, diciamo così, andiamo avanti. Eh, la volta scorsa avevamo anche visto l'operazione inversa rispetto alla join, hm, che viene chiamata split, eh, che è l'operazione che invece prende eh, una stringa che contiene dei dati con un separatore, no, e, diciamo così, elencati con un separatore e crea. In uscita una lista in cui i singoli dati sono eh, separati, sono memorizzati come singoli elementi staccati. Ok? Quindi l'operazione è esattamente inversa rispetto alla join. Ehm, Questa operazione eh, funziona anche qua con le stringhe. No? Di nuovo per anticipare la domanda che qualcuno mi ha fatto prima, dice. Eh, che in ingresso deve esserci una stringa e eh, restituisce una lista di stringhe, no? una lista delle parole delle... che sono ovviamente sotto forma di stringhe. Quindi se anche eh, inizialmente, come questo esempio qua, vedete che conteneva 1, 2, 3, ma questo 1, 2, 3 non è un 1 numerico, bensì una stringa che contiene carattere 1. Quindi lavora puramente a livello di stringa e eh, semplicemente taglia questa stringa ogni volta che incontra eh, la stringa separatrice il separatore in questo caso il separatore eh, è un singolo carattere in questo caso la virgola quindi questo è molto utile quando andiamo a leggere dei dati che contengono già eh, diciamo così più valori separati o da virgola o da spazio e li vogliamo separare in una in una lista che contenga i singoli valori uno per uno eh, se per caso eh, cedesse che il separatore compare più volte come ad esempio qua che sono due virgole e beh, ovviamente tra la, tra la, la prima e la seconda virgola di questa, copietta, di questa doppietta di virgole non c'è nulla e questo viene creato come un elemento, eh, elemento vuoto poi c'è un caso particolare eh? un caso particolare che la volta scorsa non abbiamo visto e quindi lo leggiamo qua se per caso il separatore non è specificato, quindi uso split senza nulla, senza avere un parametro, cosa fa lui? Lui si comporta in modo diverso. Eh, lui ipotizza che il separatore sia, questa frase strana, runs of consecutive white space, cioè sequenze di spazi consecutivi. Lui parla di white space e non solamente di space perché anche il tab viene considerato come, come spazio bianco anche se non è il carattere spazio. Quindi in questo caso cosa succede? Che eh, split, la chiamata al metodo split, se non specifico un argomento ehm, considera in automatico lo spazio come separatore e in più come caso particolare eventuali spazi multipli consecutivi vengono trattati come un separatore unico. Quindi se io faccio A spazio B o elemento A elemento B ma se faccio A, spazio, spazio, spazio, B, avrei comunque A e B e gli spazi multipli vengono, diciamo così, collassati, considerati come se fossero uno solo. Cosa che invece non, non accade col, col separatore esplicito. Se, come ho visto prima che se metto due virgole eh, non viene trattata come una virgola sola, ma viene preso un elemento in mezzo. Quindi questo può essere utile, questo split senza parametro, quando io ho una riga di testo e voglio estrarre le singole parole all'interno della riga, e non mi interessa se ci sono dei, se gli spazi, se ne sono uno, due, tre o quattro tra una parola e la parola successiva. Mentre invece con separatori diversi, chiaramente gli spazi contano. Ehm, quindi questa è l'operazione inversa della join. Join e split fanno due operazioni inverse. Ehm, ricordiamoci che se io ho una stringa oppure una lista, l'operazione di split mi divide una stringa secondo un certo carattere separatore in una lista mentre invece l'operazione di join fa il contrario eh, Mi eh, unisce gli elementi di una lista in un'unica stringa ovviamente tutto questo funziona solamente se gli elementi della lista sono stringhe altrimenti non ha senso mm? eh, vabbè, qui c'è l'esempio dello split senza, senza argomenti dove questa frase della poesia è stata separata nelle singole parole costituenti eh, adottando una definizione di parole un po' generosa perché ad esempio questo simbolo di punteggiatura, questa virgola è stata considerata come se fosse parte della parola eh, non è che sia intelligente Split, lui divide dove, trova, dove trova gli spazi poi se c'è un simbolo di punteggiatura lo tratta come se fosse una lettera qualunque se non ci piace, se volessimo eliminare la virgola, eh beh, allora saremo noi che dovremmo poi intervenire a posteriori andando a rimuovere tutte quelle che sono le punteggiature o i caratteri che non vogliamo con dei replace, ad esempio, ehm, dalle stringhe che abbiamo ottenuto. Quindi, come sempre, questi sono gli ingredienti, non sono la ricetta finita. e il singolo passaggio, la split ci fa un'operazione, non è detto che sia esattamente ciò che ci serve. Ehm, vabbè, questi altri esempi che sono qui eh, sono semplicemente per introdurci, eh, per il calcolo di massimo al minimo già lo conosciamo. Eh, l'avevamo fatto su, leggendo dei numeri da tastiera, lo possiamo fare ovviamente anche leggendo dei numeri eh, all'interno di una lista eh, qui ci fa eh, solito eh, inizializzazione della variabile al primo elemento e quindi poi analizza l'array, la lista dal secondo elemento in avanti hm? che è uno dei tanti modi. Eh, L'ho riportata per ricordarci che anche qua lo possiamo fare con i metodi che già conosciamo faccio un ciclo, faccio un confronto tra il singolo elemento e il massimo che ho visto finora eccetera eccetera questo algoritmo è dalla prima lezione che lo facciamo ci giochiamo, non l'abbiamo fatto come diagramma di flusso le prime, le prime volte eh, quindi lo possiamo benissimo costruire così oppure eh, possiamo usare la funzione di libreria max che è applicata una lista eh, di numeri eh, calcola il massimo di, o il valore massimo oppure il min per calcolare il valore minimo di quella lista di numeri quindi perché dobbiamo imparare l'algoritmo e, e diciamo, essere sicuri di riuscire a farlo? Ma perché magari a volte non, la funzione max non fa ciò che vogliamo. Se qualcuno mi chiedesse, trovami il, il massimo tra i valori pari o i valori dispari, eh beh il max non mi fa questo, dovrò andare a prendere questo algoritmo, farmelo a mano, modificando un pochino il funzionamento dell'algoritmo. Quindi è sempre importante riuscire a ricostruirlo eh, da zero. Uh, max forse funziona anche con le stringhe. Penso di sì, sì, eh, perché basta, funziona con qualunque elemento sia in grado di, di confrontare, quindi funziona, devono essere o tutti i numeri o tutte stringhe. Eh, oppure l'altra operazione molto frequente è la ricerca di un elemento. Allora, la ricerca di un elemento eh, in una lista si può fare con l'index, se io so esattamente quell'elemento, e mi dà l'indice della posizione in cui si trova quell'elemento. Ma molto spesso la ricerca è qualcosa di un po' più generale, cioè mi serve, ad esempio, qua mi dice un numero maggiore di 100, compreso nella, eh, nella, nella, eh, nella lista. Scusate, mi sono un attimo fermato perché c'è una domanda di Alida, che qui vorrei tornare indietro a rispondere. Eh. Un Value di zero eh, è il valore iniziale di Largest. Alisa mi dice, ma perché metti che il, il più grande è eh, l'elemento zero? Non è detto che sia lui il massimo. No, infatti non è detto che sia lui il massimo. E proprio per questo questo ciclo va a confrontare questo massimo con tutti gli altri elementi della lista. Quindi ogni volta... Eh, io parto da un'ipotesi, no? in questi cicli qui, eh, lo vediamo anche dopo, eh, negli altri esempietti, ne ricordiamocelo sempre, io parto da un'ipotesi iniziale. Se ho visto solo il primo elemento, quello per me è il massimo. E quindi me lo scrivo, dico, secondo me tu sei il massimo. Poi quando vedrò anche il secondo elemento, mi chiederò, allora, caro secondo elemento, sei tu il massimo oppure continua a essere lui? E quindi questa ipotesi che avevo fatto, ipotesi di lavoro, di comodo, il massimo è il primo elemento, la vado a rivedere, riconsiderare ogni volta che trovo un nuovo elemento. E se ne trovo uno che è più grande del massimo, lo vado a aggior aggiorno l'ipotesi. Mica sono scemo che dico ho fatto la prima ipotesi, poi quando mi accorgo che è falsa la mantengo. No, quando mi accorgo che l'ipotesi che avevo fatto era falsa, la aggiorno e la sostituisco con un'altra che è più vera. Hm? Ehm, ogni volta che si calcola un valore nel ciclo è sempre così. Anche quando facevamo, adesso qui non c'è la sum, la somma, forse è due. due... Eh, vabbè, no, niente, non ce l'abbiamo qua. Anche quando faccio la somma e inizializzo somma uguale a zero, non vuol dire che la somma è zero, vuol dire che prima di aver visto i vari elementi, il valore iniziale di questa somma è zero. Se poi non ci sarà nessun elemento, il valore rimane zero. Se ci saranno elementi, questo lo aggiornerò via via eh, ad ogni iterazione e quindi aggiorno un valore che calcolo <coughs> man mano che. Procede l'iterazione, man mano che esploro questo array. No? Eh, questo valore può essere un valore numerico, come un massimo, un minimo, una somma, oppure può essere un valore booleano. No? Ad esempio, se io devo fare una ricerca, alla fine l'output della ricerca, no? che cosa mi può dire? Può dire, io sto cercando qualcosa. Allora la risposta è c'è o non c'è? E poi dove? Hm? Dimmi se c'è o non c'è e se, se c'è dimmi dov'è. Quindi queste sono le informazioni che devo ottenere alla fine di una ricerca. Con un criterio ovviamente di ricerca che in questo caso è i numeri maggiori di 100, anzi il primo numero maggiore di 100, non mi interessano gli altri. Dov'è il primo numero maggiore di 100? Allora in questo caso il sì no, cioè l'ho trovato o non l'ho trovato, viene rappresentato in questo caso una variabile booleana. Allora anche qua, qual è il valore iniziale di questa variabile booleana che mi dice se ho trovato l'elemento. E beh, prima di aver visto gli elementi, io l'unica cosa che posso dire è che secondo me non c'è. Cioè non posso dimostrarti che ci sia. E quindi il valore iniziale sarà falso. Non c'è, non l'ho trovato. Poi andiamo a vedere gli elementi uno dopo l'altro. Questo è il, ciclo, il tipico ciclo, l'ha chiamato pause anziché i, ma vedete che è il tipico ciclo i uguale 0 while i minore di len. Quindi analizza i vari elementi della... Della, della lista in questo caso okay? e per i singoli elementi values di pose se è maggiore di, del limite quindi questo maggiore di limit è questo maggiore di 100 è la condizione vado a prendere gli elementi uno per uno mi chiedo senti tu sei un elemento che soddisfa la condizione sì o no se sì aggiorno l'ipotesi ah io pensavo che non ci fosse un numero ma adesso ne ho visto uno ce l'ho in mano e quindi aggiorno l'ipotesi non è più non trovato ma diventa trovato sì sì l'ho trovato quindi questo è diciamo, un, un esempio no, di uso di una variabile found che chiaramente è un flag booleano che mi dice eh, se una certa cosa è stata trovata o no se una certa condizione è stata verificata oppure no ehm... e poi vado avanti e poi vado avanti se per caso non trovassi il limite incremento pos perché sono dentro un ciclo while e quindi devo incrementare e passare alla posizione successiva della lista fino a quando non trovo la fine della lista stessa in più ho questa clausola and not found che fa sì che il ciclo venga interrotto non appena il primo elemento eh, viene trovato appena il primo elemento maggiore di 100 che soddisfa il criterio viene trovato non è il caso non mi interessa più andare a vedere gli altri perché mi hanno chiesto ce n'è uno? sì dammi il primo dov'è? dov'è? è in questa posizione qua POS quindi il valore di POS che rende vera questa disuguaglianza è il risultato che mi interessa infatti qui mi dice che l'ho trovato nella posizione POS esattamente ok anche qua, quando faccio una ricerca, eh, quasi sempre eh, mi baso su, su, su un flag che faccia certe operazioni, che faccia certi controlli. Voglio farvi eh, vedere un codice leggermente modificato rispetto a questo e poi chiedervi, secondo voi, cosa c'è di sbagliato, perché è un errore che si vede molto frequentemente. Noi avevamo, fatemi, scusate, ho sbagliato, new file. Python file, fermiamo l'errore perché è una cosa sbagliata, io scrivo qua un codice molto simile a questo, limit uguale 100, eh, pose uguale 0, poi eh, found uguale false, while pos minore di length, di, eh, si chiamava values, mettiamoci qualcosa dentro values. Eh come esempio, uguale 3, 7, 21, 110, 95, 5. Allora, prima copiamo questo codice, and uh, not found, due punti, if values di pose maggiore del limite, allora l'ho trovato, allora l'ho trovato, found uguale true, altrimenti incremento, passo l'elemento successivo. E poi alla fine stamperò if found print, l'ho trovato, l'ho trovato, posizione, pause, altrimenti, non trovato. Ok, questo è quello che c'è nelle slide e quindi funziona, mi dice che ha trovato in posizione 3, indice 0, indice 1, indice 2, indice 3. Ok? Questo è quello giusto. Io vi faccio due modifiche e così poi mi dite cosa succede. Cosa succede se facessi così? Allora, questa è una cosa che si vede spesso. Quindi proviamo a ragionarci. Cosa ho scritto? Vabbè, ho semplificato il while dicendo andiamo fino al fondo del, dell'array, dell tanto non ci interessa. Se il valore è maggiore del limite, allora l'ho trovato... Altrimenti se il valore non è maggiore del limite, allora non l'ho trovato e quindi rimetto found a falso. Ok? Secondo voi questo cosa vi stampa? Quindi innanzitutto questo while arriva sempre fino al fondo del, del vettore, ma questo non dovrebbe essere un grosso problema, l'ho trovato o non l'ho trovato? Se io, ho, se io vado avanti, vado fino al fondo del vettore, vuol dire che... Ne, Cercherò qualcuno in più rispetto a prima. Eh, voi mi dite che vi scrive non trovato. E eh, sono d'accordo che scriva non trovato. E come potrei fare per far sì che scrivesse trovato? Eh, perché lui possa scrivere trovato, dovrei avere l'ultimo numero... Maggiore di 100. Solo l'ultimo conta. Ok? Allora cerchiamo di capirlo per chi non l'ha ancora diciamo, digerito, no? Bene. Questo qua, questo S found uguale falso, ci rovina tutto l'algoritmo. Perché? Found è un booleano che mi deve dire se nella parte di sequenza che ho visto ho trovato almeno un valore che avesse la proprietà che mi serviva. Ovviamente, in questa posizione metterò found a true perché l'ho trovato. Incremento di 1 la posizione, e all'iterazione successiva sono a guardare il 95 il 95 è minore di 100 e quindi rende falsa questa, questo limite. Però il fatto che ho trovato un valore che non è più maggiore di 100 non mi permette di dire che qua non c'è nessun valore maggiore di 100. Cioè Dobbiamo sempre fare attenzione che questo flag in questo caso rappresenta un valore che rappresenta la, la, la, il fatto di aver trovato l'elemento in tutto l'array, non solamente in questo elemento che sto guardando adesso. Quindi io mi chiedo, senti, tu in quanto 95% Cosa mi dici? In quanto non mi dice nulla, perché mi dice che se non l'avevo trovato finora, rimane non trovato, se l'avevo già trovato finora il valore maggiore di 100, rimane trovato. Quindi il found, eh, vedendo un 95, non deve essere toccato, non deve essere modificato. Se voi fate l'errore di mettere questo else found uguale false, di fatto la variabile found si ricorda o rappresenta solamente più il valore corrispondente all'ultimo elemento che avete visto, come qualcuno ha scritto nella chat. Perché ogni volta che vedo un elemento, me ne frego di che cosa ho visto prima, e lo rimetto a vero o a falso a seconda del valore di quell'elemento. Poi all'iterazione successiva mi dimentico quello di prima e lo rifaccio con l'elemento successivo e così via. Quindi quello che... Eh, ehm, non va fatto è questo no? e quindi io questo la, la non so se l'ho già fatto l'analogia con la marmellata no? Cioè, se tu ti sporchi le dita di marmellata a un certo momento non è che se poi fai altre cose questa marmellata se ne va, rimane quindi alla fine alla fine, il found deve decidere se almeno una volta hai incontrato un elemento che avesse la proprietà di essere maggiore del limite quindi una cosa, questi flag qua, l'uso di queste variabili, normalmente parte con un valore vero o falso e poi all'interno di un'elaborazione può, può prendere il valore opposto, ma non ha senso che torni indietro. Perché se torna indietro di fatto si dimentica ciò che ha imparato guardando la parte precedente della lista. Ok? Ehm, quindi in questo caso dovrebbe funzionare. Infatti mi dice che l'ha trovato eh, in posizione 6. Ah, ok in questo caso funziona a metà perché mi dice che l'ho trovato ma in posizione 6 allora ha detto una verità e una falsità la verità è questo trovato ok l'ho trovato perché effettivamente se non ci fosse 110 ci fosse 10 mi direbbe non, che non l'ha trovato perché il posizione rimane falso cioè guarda, il limit rimane il found rimane falso rimettendo 110 giustamente mi dice che l'ho trovato ma per errore lo mette in posizione 6 perché lo metto in posizione 6? Ma perché nel frattempo, visto che questo ciclo while va avanti fino in fondo, la posizione si incrementa e se ho 6 elementi dopo 5 ci sarà 6 quando 6 è maggiore o uguale di length eh, Leng esce dal ciclo. Quindi questo valore di pose è il valore della posizione finale dopo la fine del ciclo. Ok? l'incremento attenzione a cosa state suggerendo eh? perché vi state un po' incasinando l'incremento POS è già dentro il ciclo rispondo ad Andrea ehm... poi ci sono un certo numero di persone che vorrebbero dire vabbè sì è vero perché questo fan qua lo, lo stai facendo troppo tardi quando ormai POS si è incrementato allora perché non lo fai qui questo print e l'avete suggerito in più di uno non solo adesso ma anche nei messaggi precedenti. Cosa c'è di sbagliato nel mettere il print qua alla riga 10 che tutto sommato dice, beh, eh, sono qua, ho trovato l'elemento maggiore di 100, cosa devo aspettare? Lo stampo subito. E infatti, trovato in posizione 3, sarebbe il messaggio giusto che stampa. Cosa c'è di male a mettere il print qui? Eh, di male a mettere il print qui c'è che se per caso ci fossero più elementi maggiori di 100 Me li stampa tutti e non solamente il primo Io devo guardare gli elementi e poi mi chiedo li ho trovati Non abbiamo fretta no? di stampare la prima cosa che trovo perché altrimenti stamperò trovato, trovato, non trovato, non trovato, non trovato, trovato, no, no, no, cioè il trovato, non trovato lo stampo una volta sola alla fine. Nel ciclo faccio i calcoli, quindi anche a questo punto se ce ne fossero di più lo devo stampare una volta sola. Il problema è ovviamente ricordarsi qual è la posizione giusta, ma il problema è ricordarsi, allora io mi sono ricordato se l'ho trovato, perché ho usato questa variabile per ricordarmelo, ma non mi sono ricordato dove. E eh, vabbè, basta che io prenda la variabile pause e la fotografi, la posizione del found, uguale pause. E quindi, pause vada pure avanti, ma io quando ho trovato il valore maggiore del limite, me lo ricordo e mi salvo con la posizione. Quindi rimettiamo il, um, a posto i numerini e vediamo che mi dice trovato in posizione 3. In questo caso quindi riesco a ricordarmi qual era il valore di pause nel momento in cui ho messo found a true. Poi c'è ancora un problema che io... Barando, oh, se, ce ne fosse, se ce ne fosse più di uno questo ciclo che cosa fa? e purtroppo si ricorda la posizione guardate dell'ultimo 5 perché se ce ne fosse più di uno dopo che ha visto il primo e ha messo found true e ha salvato questa posizione qui non fa nulla qui l'elemento è di nuovo maggiore di 100 e quindi rimette found a true, che non fa male perché in realtà era già true, lo lascia, lo rimette di nuovo a true, ma aggiorna questa posizione del found. E quindi in realtà questo codice mi trova l'ultimo elemento maggior di 100 e non il primo. Allora, anche qua, per evitare questo problema possiamo, o come dice qualcuno, rimettere and not found qua, nel senso che se found è diventato vero, smetto, non lo guardo fino in fondo, però magari non ci viene in mente no? io voglio anche esplorare modi diversi di fare le cose quello con l'end of fun ce l'abbiamo già sulle slide come faccio a, a questo punto sono contento di ciò che fa ma mi trovo l'ultimo anziché il primo come faccio a far sì che mi trovi il primo anziché l'ultimo a me vengono in mente due idee eh, eh, la prima idea è ehm, se vogliamo banale, ma se lui trova l'ultimo anziché il primo, basta che io li guardi al contrario. Quindi, vabbè, eh, Mattia mi dice: no, scusate, Simone mi dice invertiamo la lista. Semplicemente, eh, esatto, il ciclo, il pose lo facciamo decrementando anziché incrementando. Oppure, eh, io questo controllo lo faccio solamente se non ho ancora trovato l'elemento posso scrivere così, cioè se ho un elemento che è maggiore del limite e non ne ho ancora trovato un altro prima, allora me lo salvo. Voi mi direste, ma allora sto andando, no found, è meglio se lo metti nel while, così esci anche completamente dal while. Sì, però magari questo while deve fare anche altre cose nel frattempo, quindi io voglio che magari che arrivi fino al fondo, no? E quindi mi chiedo se il while deve comunque arrivare fino in fondo, come faccio io a ricordarmi il primo elemento? Allora un trucco potrebbe essere questo. Eh, se il valore è maggiore del limite e non è già successo in, in precedenza che il valore fosse maggiore del limite allora lo salvo questo è un modo chiaramente giusto trovato in posizione 3 l'altro modo è quello di dire vabbè eh, lo faccio così solo se found uguale false not found was found uguale false e poi metto found a true, cioè prima di mettere uh, found a true, se per caso era ancora falso found, mi salvo la posizione. Se invece found fosse già stato vero, questa if fa sì che l'istruzione 10 non viene eseguita, non verrebbe eseguita, e quindi non andrei ad aggiornare questo valore ci sono 12.000 varianti possibili. Il trucco è in qualche modo di impedire di eseguire questa istruzione se è la seconda volta, se non è la prima volta eh, che, che incontro un certo valore, diciamo, che ha soddisfatto la condizione principale, la condizione di ricerca. Su queste cose qua dobbiamo, diciamo così, essere abbastanza pratici e sapersela gestire bene facilmente, ok? Um, io preferirei evitare come dicevate nella chat di usare l'istruzione break si può usare assolutamente cioè, se fa parte del linguaggio non vedo perché però eh, in realtà non aggiunge nulla rispetto all'end not found qua che ti fa uscire prima con una condizione esplicita mm. eh, mettere un break da qualche parte non fa male se uno comincia a mettere tre o quattro in giro mh, vi assicuro che dopo un po' non capisce più qual è la condizione di, di uscita del ciclo, no? perché si è uscito oppure no. Quindi sono esercizi semplici, no? che però eh, vi invito proprio a, a ragionare, a provare a modificare, a provare a cambiare, a capire e a ricostruire da zero. Questo found uguale false l'ho tirato fuori perché l'ho visto anche recentemente nell'esercizio che avete fatto, è, è un errore logico frequente, quindi vale la pena di ragionarci. ehm eh. Per una volta. È più facile, per assurdo, no? come ragionamento, se vi chiedessero dimmi quanti elementi sono maggiori di 100. Allora quello non lo sbagliate, perché scandite gli elementi, se sono maggiori di 100 incremento il contatore. Mentre invece se vi dicono dimmi se c'è o se non c'è, quando c'è da lavorare col flag booleano, molto spesso no, eh, si trovano degli errori. Eh, rimettere quel flag a falso sarebbe come rimettere qua il contatore a 0 ah, ho visto un elemento ma poi quello dopo non è più maggiore di 100 allora rimettiamo a zero. no che rimetto a 0 quelli che ho visto prima che sono nel counter rimangono no? devono rimanere oppure se mi, chiedo, eh, mi chiedono dammi una lista contenente gli elementi maggiori di 100 allora in questo caso non faccio altro che eh, aggiungere a una nuova lista gli elementi della lista precedente solo se questi eh, superano la condizione di ricerca la condizione di confronto e quindi come sempre costruisco una nuova lista mettendoci dentro gli elementi che mi servono anche questo se volete si può fare con la comprehension perché si può fare for e if sempre all'interno della comprehension ma alla fine sono tre righe di codice e non ci spaventano ok eh. Diverso è se io devo invece, ad esempio, eliminare gli elementi che hanno una certa proprietà. In questo esempio ci chiede di eliminare, abbiamo una lista di parole, no, di stringhe, e di eliminare tutte le stringhe che sono troppo corte, che hanno meno di 4 caratteri. Allora noi abbiamo visto che c'è l'istruzione pop, il metodo pop che si può applicare sulla lista, che, ricordiamocelo, elimina un elemento. E sposta verso l'alto, sposta indietro tutti gli elementi che seguono. Quindi, se faccio il pop dell'elemento 3, lui eliminerà il valore che c'era prima nella posizione 3, eh? prenderà chi era nella 4, lo mette nella 3, chi era nella 5, lo mette nella 4, chi era nella 6 lo mette nella 5, e così via. Um... Il problema quando vado ad analizzare una lista ed elimino degli elementi, e questo è un problema più generale, quando voi scandite una lista e modificate la lista mentre la state scandendo, mentre la state iterando, dovete sempre chiedervi a che punto siete rimasti. Ehm, se io modifico solamente i valori interni di una lista, cioè l'incremento di uno, converto in string, non cambia niente. Ma quando aggiungo e tolgo degli elementi, ho un problema. Cioè immaginate di avere questa lista no? che contiene io scrivo solamente le lunghezze una stringa di lunghezza 5 una stringa di lunghezza 6 una stringa di lunghezza 2 una stringa di lunghezza 3 e una stringa di lunghezza 8 9 basta sono stufo allora cosa fa questo algoritmo? parte con i uguale 0 va a vedere la prima posizione la 5 ha una lunghezza minore di 4? no va bene andiamo avanti i I più 1 posizione i uguale 1 la lunghezza 6 Va bene, non è minore di 4. Posizione i uguale 2 quindi qui siamo con i uguale 2, lo scrivo. La lunghezza è 2 è minore di 4. Quindi questo elemento deve essere distrutto. Pop di. Questo crea una nuova lista, cioè, modifica la lista. Io scrivo sotto quella modificata ovviamente senza più contenere il 2. 5, 6, 3, 8, 9. Non contiene più no, il 2. Adesso però nella posizione U uguale 2 c'è l'elemento che prima era una posizione U uguale 3 quindi dopo che ho cancellato questo elemento giustamente questo codice mi dice attenzione che se lo cancelli non devi più incrementare la i perché per passare all'elemento successivo non sei tu che devi andare avanti è l'elemento che è tornato indietro perché se io facessi un i i più 1 sempre incondizionatamente senza avere questo else se non ci fosse questo else io di fatto salterei questo elemento 3 e passerei all'8 Vedere l'8, il 9 e così via. Quindi, quando io modifico una stringa che sto leggendo, devo fare molta attenzione se ho aggiunto un elemento, se ho tolto un elemento, il valore dell'indice devo aggiornarlo con, con granosale, eh, no, facendo attenzione a, a che cosa ho fatto. Quindi, in questo caso, i uguali più 1 mi serve per passare al prossimo elemento, ma se ho cancellato un elemento corrente, in realtà eh, sul prossimo elemento ci sono già con lo stesso valore di I. E infatti all'iterazione successiva lui troverebbe di nuovo che il 3 è minore di 4 e quindi cancellerebbe anche questo 3, all'iterazione successiva mi darebbe 5, 6, 8, 9 una, che, una lista che contierebbe solamente più queste quattro stringhe. Si aggiorna solo se non ho cancellato l'elemento e quindi se la, la lunghezza era maggiore o uguale a 4. Mentre invece se cancello l'elemento per andare avanti non c'è bisogno di incrementare l'indice. Quindi questo while tra l'altro è una cosa un po' strana perché lui, guardiamo la condizione del while, può darsi che lì si incrementi, cresca di 1, non riesco a fare una freccia che sale, o può darsi che la lunghezza si decrementi. Cioè se ho trovato l'elemento, ho fatto un pop e quindi la lunghezza diminuisce. Se non ho trovato l'elemento, non ho fatto nessun pop ma ho incrementato la i e quindi questo i che parte da 0, la lunghezza che parte da non so, 5, 6, 8, uno si incrementa l'altro si può decrementare, prima o poi si incontrano e chiaramente questa condizione eh, del while diventa falsa io posso uscire dal, file quando, dal, dal while quando ho finito quindi per questo è importante in questo caso usare un while un, e non usare un for range perché il range viene calcolato una volta solo all'inizio e quello è fisso invece qui noi abbiamo una lunghezza di una lista che cambia dinamicamente dentro il ciclo Quest modo di lavorare è un po' pericoloso nel senso che bisogna fare molta attenzione no? Quindi molto spesso se devo fare operazioni di questo genere tante volte conviene per sicurezza facciamolo in modo diverso no, creiamo una nuova lista che contiene solo gli elementi che non soddisfano la condizione solo gli elementi maggiori di 4 siamo sicuri analizzo una lista e ne creo una diversa senza stare a eh, mod cercare di modificare la stessa lista mentre la sto attraversando allora in quel caso non ho più nessun problema avrei semplicemente un ciclo in cui faccio append delle parole che sono, hanno lunghezza maggiore o uguale a 4 e quelle che hanno lunghezza minore di 4 semplicemente non le appendo quindi nella, nella lista che creo non avrò ehm, nessun valore di quelli che non volevo quindi anziché cancellarli non li creo in una lista nuova Ehm Vittoria ci chiede se salvassimo i valori di eliminare per poi eliminare successivamente anche ma mi sembra più complicato che non salvare quelli che voglio tenere piuttosto che salvare quelli che voglio poi cancellare. Quindi però l'idea è la stessa mi salvo in una lista degli elementi e poi dopo scaldirò questa seconda lista per andare a fare delle, eh, delle remove dalla lista di partenza. Sarebbe forse meglio salvarsi la posizione degli elementi da eliminare, ma poi, dopo che ho eliminato il primo, la posizione del secondo è cambiata. Quindi è più. si può fare, ma è più complesso. Se riusciamo sempre a trovare la soluzione più semplice, ovviamente ci aiutiamo. L'altra operazione che si fa molto spesso, che serve a fare molto spesso, è scambiare gli elementi. Eh, quindi immaginiamo di avere una, una, una lista no? che contiene gli elementi 1, 3, 7, 5 e ci dicono scambia tra di loro il 3 col 7 per qualche motivo, scambiali di posto. No? Questo in realtà non è un problema specifico eh, delle liste, eh, però, se noi vogliamo eh, fare anche sulle variabili semplici, noi non possiamo scrivere ovviamente valore di. 1 uguale valore di 2 una... e valore di 2 uguale valore di 1 no? per scambiare tra di loro questo è quello che vorremmo ottenere purtroppo queste due istruzioni non fanno questo perché se io scrivo valore di 1 uguale valore di 2 sì ho messo il 7 al posto del 3 ma mi sono perso il 3 per sempre Okay? perché l'ho sovrascritto con il 7 quindi quando poi facessi valore di u, 2 uguale a valore di 1 la seconda istruzione prenderei questo qua che non è più un 3 ma è un 7 è diventato un 7 e lo rimetterei sopra quell'altra cella che già di nuovo continua a essere 7 no? quindi eh, non, mh, non me li scambio ma perché, perché perdo uno dei valori allora il metodo classico è quello di usare una variabile temporanea t in cui mi salvo vd1 prima di sovrascriverlo e poi quando devo scrivere vd2 uso la variabile temporanea t. Quindi per scambiare due valori devo sempre fare un passo da, eh, da una variabile intermedia in cui salvo il primo, sposto il secondo nel primo e poi al posto del secondo ci metto la copia salvata del primo. Quindi questa tripletta di istruzioni diciamo che serve per fare uno scambio di variabili. Eh beh, qui c'è l'esempio fatto con diciamo i disegnini di ciò che abbiamo scritto eh, in realtà in Python esiste anche una scorciatoia che, eh, prevede di, che permette di a, ehm, fare più assegnazioni in un'unica istruzione in parallelo in certo senso si usa una sintassi, eh, che è la sintassi delle tuple, vedremo tra un qualcosa di, di più, tra, tra qualche mezz'ora, ehm, che di fatto sono una sorta di liste che possono contenere più elementi. Eh, è possibile costruire delle tuple, Tuple, la differenza tra le tuple liste sono due, una che usa le parentesi tonde e l'altra che sono immutabili, quindi una volta che l'ho costruita non la posso più modificare. Ma qui non sto usando la tupla in quanto struttura dati, lo sto usando solamente come trucco per assegnare più valori. In generale, in Python, se io scrivo cose, una cosa di questo genere: A B uguale 3,4, sto assegnando una tupla che è composta dalle variabili A e B una tupla che è composta dai valori 3 e 4. E quindi ciò che succede è che il 3 viene messo dentro la A e il 4 viene messo dentro la B. Quindi scrivere AB uguale 3 e 4 con la virgola eh, è equivalente a fare A uguale 3 e B uguale 4. Come passo ulteriore, se per caso scrivessi A uguale B e B uguale A, prenderei il valore di B e lo metterei dentro A, e contemporaneamente il valore di A e lo metterei dentro il B vedete che l'uguaglianza viene eseguita una volta sola quindi non viene fat, copiato prima il primo valore e poi il secondo non posso dire che fa B uguale A A uguale B non, non esegue prima B uguale A e dopo A uguale B perché altrimenti non funzionerebbe ci sarebbe il problema di prima che sovrascriva un valore vecchio prima di usarlo ma li esegui contemporaneamente e quindi nella pratica scambia tra di loro i valori eh, e questa sintassi la posso usare anche per scambiare eventualmente dei valori in un array quindi una coppia di celle, la cella di indice 1 e di indice 3 assume contemporaneamente due valori che sono presi dalle stesse due celle ma prese in ordine diverso e quindi di fatto sto scambiando in un'unica istruzione anziché in tre istruzioni eh, i valori di due celle quindi questa è di nuovo qua l'ho chiamata scorciatoia ovviamente perché non è nulla di nuovo, lo sappiamo già fare, basta fare lo scambio a tre variabili, a tre istruzioni. Però se ci ricordiamo magari riusciamo a farlo in un'istruzione sola. Eh, Matteo, ciò cioè che mi chiedi se non, ho, se non erro è un errore di sintassi perché sto cercando di assegnare a tre valori una tupla che ne contiene solamente due. Eh, però se, non ho, se per sicurezza la possiamo anche verificare, tu volevi fare. Allora, noi sappiamo che se io faccio a virgola B uguale 3,4, vedete che mi crea A uguale 3 e B uguale 4. Eh, Matteo che non, è, che non sia contento delle cose semplici vuole fare A, B, C uguale 3, 4 e lui mi dice senti caro eh, ti voglio tanto bene però da, alla variabile C non so proprio cosa metterti. No? Non ho abbastanza valori da, da spacchettare e, e mettere nelle singole variabili. No? Quindi mi serve ovviamente il numero di valori uguale al numero di variabili questo appunto sempre a livello di scorciatoia um, Vabbè, questo è un altro esempio su questo non mi soffermo molto la lettura in, in ingresso di, da, da tastiera di, un, di, una, di una lista in questo caso di una lista di numeri non è molto diverso, c'è sempre questo stesso schema inizializzo una lista vuota e ci aggiungo dei valori. Poi questi valori possono essere i valori che ho letto da tastiera, i valori che sto generando con un calcolo, i valori che erano presenti in un'altra lista che, che diciamo, rispettavano un, un qualche criterio, eh, la trasformazione del numero a stringa o viceversa di un valore che avevo già. Cambia l'operazione che ci faccio, ma il modo in cui la faccio eh, praticamente è praticamente sempre lo stesso. No? Eh, lo schema mentale, il pattern mentale è sempre lo stesso. Uh, Michele mi chiede se posso per acquisire un'intera lista posso scrivere uh, input split uh, sì che potrei farlo in questo caso sarebbe questa lista qua sarebbe allora lo scrivo qua e poi confrontiamo tu mi stai chiedendo se io posso se io scrivessi lista uguale input punto split cosa succede? allora questo funziona funziona però sotto certe condizioni. Cioè lui fa una certa cosa. Devi, dobbiamo chiederci se, la, se questa istruzione fa ciò che serve a noi. Questa mi dà una lista di stringhe. stringhe. Mentre magari, ad esempio, in questo esempio, io stavo facendo una lista di numeri float, in point. Quindi non è proprio quello che volevo. E poi, separati da spazio... Mentre invece in questa input li leggevo uno per uno, uno per riga. Beh, se, se la modalità di input è libera, allora posso scegliere di farla tutti su una riga oppure uno, oppure uno per riga. In questo caso con la split sono obbligato ad avere tutti su un'unica un riga. Eh, e terminate, l'inserimento termina alla fine della linea. Mentre invece in questo esercizio, questo esempio, terminava quando l'utente inseriva una Q. Quindi, continua a valere il ragionamento che facciamo, no? che, a cui abbiamo dedicato quest'ora. Quest C'è una forma sintetica, un'istruzione sola che è già in libreria standard e fa una certa operazione, può darsi che l'operazione mi vada bene, può darsi che invece non mi vada bene perché il mio requisito era di leggere un dato per riga e inserendo la Q. E tu mi dici, no, ma non le, io non le leggo uno per riga, leggo, le leggo tutte nella stessa riga e non hai fatto la cosa giusta, perché non era esattamente ciò che era eh, siamo richiesto. E se il, il, mi chiedeva in termina quando inserisci la Q, eh, allora ci vuole la Q per terminare, non l'invio. E così via. No? Eh, e, e soprattutto, alla fine, questa è una lista di reali, di numeri reali e è terminata con Q e non è una lista di stringhe poi tutto si può adattare no? però facciamo attenzione eh, se ritroviamo una condizione in cui possiamo usare in tutto e in parte la funzione di libreria bene, ci semplifichiamo la vita ma dobbiamo sempre essere capaci anche a fare la versione diciamo così, a mano, a basso livello un'istruzione per volta perché magari abbiamo delle esigenze che sono leggermente diverse su questo la cosa più importante secondo me era il fatto che saltavano fuori stringhe e non flote, quindi devo poi convertire Um, se avessi convertito in stringa user input dunque non ho capito la, la, se avessi convertito in stringa user, in, user input era qua no? user input è già una stringa user input è una stringa perché questa qua se stiamo parlando di questa riga d'aria. Eh, è già una stringa perché l'input mi restituisce sempre una stringa una stringa che contiene in questo caso un numero solo perché l'utente ha inserito un numero solo quindi la stringa è fatta dai caratteri 3 e 2 è una stringa infatti poi vedete che lui confronta questa stringa con un'altra stringa user input diverso da q e poi solo se non è uguale a q allora la converte in float e lo aggiunge alla lista dei valori quindi in questo caso user input è, è, è già stringa e a volte lo voglio convertire in float perché... Mi serviva una, una lista di float in questo caso, e non una lista di string. Ehm, vabbè, poi qua, questo l'abbiamo già visto, semplicemente il catalogo delle funzioni principali. Ehm, ricordiamoci che per cancellare ci sono questi due, pop e remove, con la differenza che pop conosce la posizione in cui è, bisogna cancellare l'elemento, remove invece il valore, no? e quindi va lui a cercarsi la posizione in cui si trova. Eh, ok, allora, ehm, proviamo a fare, vediamo un attimo quanto tempo abbiamo. Sì, proviamo a fare un, un esercizio da questi, ma facendocelo diciamo così non seguendo le liste, non seguendo le slide, eh, ricordando e provando a usare anche le funzioni, no? eh, ricordando quello che abbiamo detto la volta scorsa, usare una funzione che riceve. Una lista o una stringa cioè non è un problema, si può fare tranquillamente col solito meccanismo di dichiarare un parametro e passare un argomento di tipo lista e all'interno della, della funzione io ho accesso tranquillamente a questa lista, agli elementi di questa lista. E gli elementi di questa lista possono essere modificati. Quindi dall'interno di una funzione io posso modificare i valori della lista originaria che è stata passata come parametro dal chiamante. Questo l'avevamo già discusso la volta scorsa, l'avevamo capito perché in realtà eh, quando io passo un parametro a una funzione, passo un argomento come parametro di una funzione sto creando un alias, okay? un sinonimo di un, di un dato che esisteva già. Quindi fin tanto che non rompo l'alias, quindi non faccio delle istruzioni che vanno a cambiare i valori di questa variabile, ma vanno solamente a cambiare i valori contenuti nella lista, io sto modificando a tutti gli effetti la lista di partenza. Okay? Ehm, qui c'era l'esempio, no? eh, avevo questa funzione multiply che aveva un parametro values, che, che è qua, quindi qui ho il main e qui ho la mia funzione multiply, quando io nel main costruisco una variabile che qui veniva chiamata scorse con dei valori dentro, poi chiamo la funzione multiply, passando come argomento il valore di questo scorse. Allora si crea, abbiamo già visto anche i disegnini la volta scorsa, non sulle slide, ma avevamo fatti a parte, ma la semantica è la stessa, costruisco, quando chiamo questa funzione, l'argomento scorse, è già la lista che avevo creato. Inizializzo il parametro values come alias dell'argomento scores. Quindi è come se scrivessi, quando chiamo la funzione, values uguale scores. Dove scores è la variabile nel main, values è la variabile nella funzione. Io questa istruzione qua nella realtà non la posso mai scrivere perché il main non vede le variabili della funzione e la funzione non vede, non vede le variabili del main. Quindi non potrò mai scrivere quell'istruzione lì esplicitamente come l'ho scritta perché eh, quelle due variabili non saranno mai entrambe vive, visibili contemporaneamente. Però è ciò che succede quando faccio la chiamata alla funzione. O oh, poi succede anche un'altra cosa, nel senso che qua la funzione aveva un secondo parametro che era factor, è stata chiamata con valore 10 quindi succede anche factor uguale 10 Brutto, eh? però factor uguale a 10 ci preoccupa di meno perché lì c'è una costante tra l'altro è un numero, non è modificabile non ci posso fare nulla l'attenzione la devo fare quando io sto passando come argomento una lista che è modificabile quindi mi devo chiedere ma allora poi la funzione la potrà modificare? sì la potrà modificare perché questa istruzione di chiamata della funzione corrisponde a inizializzare il parametro col valore dell'argomento, creando quindi un alias, cioè due variabili diverse che fanno riferimento alla stessa lista, non una lista uguale, eh? alla stessa lista. E questo è il motivo per cui dalla funzione posso tranquillamente modificare i valori. Vedete che qua modifico values di, sostituendo, lo sostituisco con qualche cos'altro. E quindi arriverò attraverso la variabile values a modificare questo valore, ma il main quando andrà a vedere si troverà lo stesso valore modificato perché in realtà guardando la lista passando attraverso values o guardando la lista passando attraverso scores sempre quella è la lista non cambia nulla eh, e questo è ciò che avevamo eh, diciamo così riassunto condensato in questa slide qua ricordiamoci quando io eh, sono in una funzione posso fare tutte le operazioni di eh, di modifica eventualmente della lista, quindi ne ho raccontate alcune, ma devo fare attenzione a non cambiare mai il valore del parametro. Eh, mai, e questo lo vediamo con questo segno di uguale, sì. che infatti modificherebbe il valore del parametro, separando a questo punto, da quel momento in avanti, values non è più un alias di discourse, il parametro non è più un alias dell'argomento, quindi da quel momento in avanti non sto più modificando l'argomento di partenza. Ok non solo fare questa attenzione qua, quindi ricordarsi queste due cose. Uno, che normalmente quando io ricevo una lista in una funzione la posso modificare e due, non usare mai, mai un uguale sul parametro, non riassegnare mai il valore del parametro perché altrimenti perdo il collegamento con l'argomento. Eh, in questi giorni precedenti ho visto, eh, non parlavamo ancora di liste, parlavamo di variabili semplici, ma ho visto alcune persone che nel definire la funzione poi andavano a modificare l'argomento che avevano ricevuto. Perché è una variabile normale e Python te la lascia modificare. Ecco, eh, non prendiamo questa abitudine, se ci serve una. piuttosto creiamo una variabile in più all'interno della funzione, ma non prendiamo, prendiamo l'abitudine di non modificare mai il parametro che riceviamo nella funzione. Così almeno siamo sicuri che all'interno della funzione quel valore è sempre uguale a ciò che arrivava dalla funzione chiamante. Questo è, è, è, un, è un elemento un po' di complessità. Ehm, proviamo a fare a meno impostare no? un, un primo algoritmo. E qui c'è questa sezione che viene chiamata adattamento di algoritmi che sta a dire: guarda, che noi abbiamo visto gli algoritmi di base: il massimo, il minimo, la somma, bla bla bla. Ma poi, alla fine non ti capirà mai un problema esattamente identico a calcolare il massimo dovremmo si dei problemi che in qualche modo somigliano e quindi abituarci un pochino a modificare, adattare ciò che già sappiamo a ciò che in realtà dobbiamo fare. Ad esempio, qua ci dice, hai preso dei voti, che sono questi qua sotto, eh, devi calcolare il punteggio finale che è definito come somma di tutti i risultati escluso il più basso. Escluso il risultato più basso. Quindi... Io ci sono due cose che già conosco. Io, se tu mi chiedi qual è il voto più basso, io te lo so dire, il calcolo del minimo è il 5. Se tu mi chiedi qual è la somma dei voti, io te lo so dire, 8 più 7 più 8 5 più 9 5 più 7 più 5 più 10. Li sommo tutti, con una sum ad esempio, oppure con un ciclo. Però quello che mi stai chiedendo è un... una combinazione dei due. Mm? Ehm... Come posso... Aspetta, allora, mi, scusate, mi interrompo un attimo perché c'è questa domanda di, di Luigi che mi chiede che se nella prima istruzione c'era un uguale dove? Qui, scusate, eh, è giusto riprenderlo. Qui c'era un uguale, ma come vedevi non veniva assegnata la variabile parametro, bensì veniva assegnato un elemento contenuto nella lista a cui la variabile parametro fa riferimento. Quindi questo lo posso fare, posso andare a modificare i dati contenuti nella lista. Non posso modificare la variabile parametro in quanto tale. Ok, scusate, torniamo qua, ma era giusto. Allora, ci sono certo modi di farla questa, questa, questa operazione qua. No? Eh, qualcuno mi sta dicendo, faccio la somma, poi cerco il minimo e lo sottraggo. Quindi faccio la somma di tutti, poi calcolo il minimo e lo sottraggo. Va bene, è un modo, è un, un algoritmo possibile. Eh, Alessio mi dice faccio l'ordinamento, faccio il sort e tolgo il primo elemento. Un'altra un possibilità. Andrea mi sta dicendo faccio il minimo e poi faccio il, il pop dell'elemento dove ho trovato il minimo, che è un'altra un possibilità ancora. No? Quindi ce ne sono eh, molte diverse. Proviamo a, a vederne alcune, no? Allora prendiamo eh, facciamo un nuovo file che si chiamerà. Eh, no, voti no, quiz, mm? dove abbiamo, mettiamo i voti come un array no, 8, 7, 8, 5, 9, 5, 8, 7, 8, 7, 8, 5, 9, 5, eh, 7, 5, 10, 7, 5, 10. Okay? Allora qualcuno mi dice. Uh, fai, la so fai la somma di tutti e sottrai il minimo. Quindi io farei una cosa di questo genere, print sum di voti meno min di voti. E mi dà il 50 che è il valore che, che dovevo aspettarmi. Questo funziona? Funziona sempre? Quando è che funziona? Attenzione, funziona solo se il voto minimo non è ripetuto. Altrimenti beh, il testo non ci dice cosa dobbiamo fare se il 5 fosse presente due volte. Se il 5 fosse presente due volte cosa dovrei fare? Non lo so, il testo non è chiaro. Allora, in questo, con questa possibile implementazione, se il 5 è presente due volte, lui lo toglie una volta sola. Quindi il secondo 5 conta nella media, nel, nel punteggio. Ha tolto solamente uno dei due. Se volessimo toglierli tutti, questo meccanismo non, non, non funzionerebbe, chiaramente. No? Ci vorrebbe qualcosa di più. Dovrei contare quante volte compare il minimo e sottrarlo un certo numero di volte. Quindi questa è però è una delle possibilità se ovviamente è valida questa, questa condizione che noi non conosciamo nel testo purtroppo è scritto in modo eh, molto semplice eh, dopo aver escluso il più basso il fatto di avere il più basso al singolare mi fa pensare che sia solo un voto e quindi abbia senso eh, no, allora, allora nel, diciamo così, se il voto minimo è ripetuto lo togli una volta sola Poi è una possibilità, se invece dovessi togliere più di una volta questo non funziona, devo, trovare un devo trovarne un'altra. Allora andiamo a vedere le altre cose che avete suggerito, proviamo a implementarle in modi diversi. Fare sorta e togliere il primo elemento. Sì, quindi io potrei creare una. Ordinare la lista. E poi tolgo il primo elemento, quindi voti.pop di 0. E poi a questo punto stampo la somma dei voti. E in questo caso fa di nuovo 55, funziona esattamente nello stesso, elemento, nello stesso modo. No? Quindi faccio... Eh, metto qua il commento che avete scritto nella chat. Questo che, che, che difetto ha? Ha un difetto che eh, ho distrutto la, il voti, perché per fare questa operazione qui a questo punto la variabile voti non contiene più i valori di partenza, ma contiene i valori riordinati in cui ne ho tolto uno. Quindi non è, non è detto che mi piaccia, eh, magari io converrebbe far, farlo su una copia, fatto su voti 2. Ok? E quindi a questo punto l'ho fatto però modificando voti 2. Così alla fine i voti sono ancora quelli originali, non li ho modificati. Attenzione che vi sto ingannando. Io ho fatto questo voti 2 per dire non voglio modificare la, la, la, la lista voti. E quindi faccio voti 2, poi lo ordino, poi lo elimino, eccetera, eccetera. Però ho verificato che alla riga 13, se faccio print voti, in realtà non mi stampa quelli di partenza, ma mi stampa quelli modificati. Dov'è l'errore? L'errore sta qui. Perché scrivendo voti 2 uguale voti, non, faccio, non sto facendo una coppia, ma sto facendo un alias. Okay? Quindi voti 2 non è altro che un sinonimo di voti, quindi non serve a niente. Devo costruire una vera coppia un'altra lista che contiene gli stessi voti allora se faccio così ovviamente il risultato 55 è rimasto ma anche la lista voti non è stata modificata quindi ricordateci sempre eh, quando pensate faccio una copia della lista sempre fare la copia esplicitamente si può scrivere così, si può scrivere eh, oppure voti così comunque è una slice, una porzione che contiene dal primo all'ultimo elemento, ma diciamo così è molto più esplicito, e molto, molto più leggibile. Quindi questo è il secondo, secondo modo. Eh, anche questo funziona nello stesso modo, nel senso che se il voto minimo è ripetuto, non è ripetuto, lo toglie una volta sola. Eh, poi c'erano altre proposte, andiamo un po' a vedere... In e pop, sorte, pop il primo. Allora, minimo e pop non si, non si combinano tra di loro, piuttosto dovrei fare il remove del minimo. Allora, vediamo un po' vedere. Se io calcolassi il minimo, potrei prendere dai voti Non posso fare pop perché non so dov'è il minimo, però potrei fare remove perché so qual è il valore. Ricordiamoci che la funzione remove eh, rimuove la prima occorrenza di un valore, quindi rimuove il minimo. E a questo punto poi stampo la somma, Vabbè, print sum di voti. Pensate a questo qua di nuovo non va bene perché mi modifica voti, poi lo sistemiamo eh. Quindi questa è l'altra possibilità, cerco il minimo, lo rimuovo dalla lista e poi faccio la somma e comunque continua a essere sempre 55 ovviamente perché facciamo sempre la stessa cosa. Ehm, ovviamente qua eh, di nuovo sto, questo voti.remove va a cancellare un elemento della lista di partenza, quindi se vogliamo dovremmo farlo su una copia voti2 uguale list di voti. E ehm e poi lavorare sempre con voti 2, in modo da avere i voti non, non modificati. Okay? Uh, sì, forse è meglio se non la chiamo min, perché se no si confonde con la funzione, che si chiama anch'essa min, Chiamiamola min voti. Um, poi non si potrebbe fare una sorta... Allora Emanuele ci dice contare quante volte ho il primo elemento ripetuto oppure eh, Gabriele che mi dice contiamo quante volte compare il minimo se, ci, se vogliamo eh, invece tenere conto, se vogliamo rimuovere più volte il valore minimo. No? Eh, sì, quindi in qualche modo, quindi diciamo, se invece volessimo Rimuovere più volte il minimo. Più volte, tutte le volte. Allora, cosa faremo? Eh, Dovremmo innanzitutto contare. Come faccio a contare quante volte, devo sapere conta quante volte compare il minimo? E questo ce lo dobbiamo fare a mano. Non c'è nessuna funzione che, che ci dica questo. Eh, già, diciamo così, con un'unica chiamata. E quindi dovremmo calcolarci il minimo. E poi dovremmo contare quante volte compare facendo un ciclo. For in voti, for x in uh, voti, uh, if x uguale min voti. Conta uguale a conta più 1. E a questo punto farò la somma di voti meno il voto minimo, anzi min voti, moltiplicato per il numero di voti in cui l'ho trovato. Giusto? Vediamo un po' se viene ah, giusto. Dovrebbe venire 50, esatto, e non 55. Uh, vote, stat... Qualcuno di voi sta suggerendo di usare count? Non mi ricordavo. Voti.count, cosa fa? Ah, sì, ritorna il numero di... Sì, sì, si sì, poteva anche usare voti.count. Quindi in realtà questo conta sarebbe... Non mi ricordavo la funzione... Come vedete non mi sono scompigliato, nel senso che potevo anche scrivere conta uguale voti.count di min. In questo caso c'è la funzione count, non mi ricordavo, me la sono implementata, ma no, non è un grosso problema. La versione che ha scritto Christian va anche bene. che è questa, scusate, provo a fare a copia e incolla. Eh, Calcola il minimo e poi fai remove più volte sempre del valore minimo fino a quando questo valore è contenuto nella lista. Eh, count, no, no. count dovrebbe funzionare sempre. Qualcuno mi dice che funziona solamente con le liste, non con le stringhe. No, no, parla di qualunque tipo di valore. E così via, insomma. No? Qui voi quello che avete cercato di fare è anche un po', e eh, abbiamo cercato di fare, di riusare le, le funzioni che già conoscevamo. Qui lo commento perché avete i nomi leggermente diversi. Eh, però si potrebbe anche, eh, ricordiamoci che se non ci ricordassimo min, non ci ricordassimo max, o sum, eh, o count, lo possiamo sempre ricostruire facendo, facendo dei cicli al nostro interno. Okay? Eh, sulle slide viene, questo problema viene affrontato cercando di prima trovare la posizione del minimo, in questo caso era il 4, non so perché i numeri li ha, li ha cambiati dall'esempio, così, eh, e poi una volta trovata la posizione del minimo, lo rimuove dalla lista e calcola la somma, che è una delle soluzioni che abbiamo, che abbiamo trovato. No? Eh, e dove la posizione del minimo eh, viene calcolata adattando chiaramente l'algoritmo che calcola il minimo per ricordarsi anziché il valore del minimo, anche, eh, anche soprattutto la sua posizione. No? Quindi ad esempio questo codice qui mi dice dove è il minimo non mi dice quanto vale poi ovviamente se so dov'è so anche quanto vale e vedete la differenza questo codice sopra è il codice della funzione min calcola il minimo l'abbiamo già visto prima prende il più piccolo e ogni valore che è minore del più piccolo aggiorna l'ipotesi corrente del più piccolo però alla fine so che il piccolo vale 5 ma non so dov'è e quindi beh, mi serve poi un remove che lo vada a cercare in questo caso invece io mi salvo la posizione in cui penso che sia il minimo, carattere posizione 0, e poi in tutte le altre posizioni mi chiedo se il valore in questa posizione fosse più piccolo del valore della posizione in cui penso che sia il minimo. E se è più piccolo allora aggiorno la mia ipotesi dicendo vabbè allora non penso più che, che il minimo possa essere una posizione 0, ma penserò che il minimo deve essere in avanti, potrà essere nella posizione I perché è un'approssimazione migliore. Quindi anche qua ho modificato leggermente per, per fare in modo che alla fine di queste tre istruzioni io avessi in mano non il valore del minimo, ma la posizione in cui si trova il minimo. E poi posso da lì, posso cancellare eh, la lista, ridurla, eccetera, eccetera. E se adesso qualcuno mi dicesse esclusi i due più bassi, eh, allora eh, basterà ripetere quello che abbiamo fatto due volte. No? Eh, ovviamente magari conviene organizzare il codice con funzioni in modo che io avrò una funzione che mi calcola la posizione del minimo e l'altra funzione che mi, che mi elimina un certo valore dalla da lista e così via eh, in modo da poter poi riusare questo che, questo che abbiamo scoperto per dire calcola la posizione del minimo riusarlo più volte con più liste diverse quando ci serve. Mm. Um, ok. Qui siamo, diciamo così, all'orario giusto per aver terminato l'esercizio e, eh, e poter fare una piccola pausa. Rispondo solo a Filippo che mi chiede come faccio a commentare in blocco o scommentare in blocco una parte di codice. Eh, uso eh, control più eh, slash. E questo fatto su una riga, mette o toglie un commento su quella riga, sulla tastiera. Così come tab e shift tab eh, lo elimina. Eh, no, scusa, questo era Hankel. Eh, Filippo. Mi dice nelle slide c'è scritto che count restituisce il numero di corrente non sovrapposto a determinata sottostringa. Eh, dunque, ricordate che le slide non sono la verità: però è diverso se count lo applichiamo a una stringa o se count lo applichiamo invece a una, ehm, una lista. Sono due in realtà metodi diversi. Count non me lo mette qua. Quindi sul... Eh, qui non, non me lo trovo nella documentazione, ma me lo cerco con calma all'intervallo, così leggiamo insieme. Python list.count. Ad esempio, questo qua mi dice... Eh, l'oggetto da contare conta quante volte quell'oggetto compare nella lista e quindi questa lista a questo punto può essere di numeri, può essere di stringhe e, e, e funziona. Mentre invece il count delle stringhe funziona in modo più esteso, perché se al count di una stringa passo un singolo carattere, mi conta quante volte è presente quel carattere, ma se gli passo una sottostringa, mi conta quante volte è presente quella sottostringa. Quindi in quel caso il metodo count sulle stringhe che sono un tipo di liste alla fine, non so più di sequenze, è più furbo rispetto al, al metodo count di una lista che invece prende un singolo elemento. Quindi ha no, un significato leggermente diverso. Va bene, eh, vi avevo promesso di fare in, un po' di pausa e quindi sono le 11.35, diciamo. Ci possiamo rivedere alle 11.50 e così proviamo a fare un passo più avanti andando a vedere le tabelle, quindi le, le liste annidate all'interno di altre liste. Ok? Quindi 15 minuti di pausa e ci rivediamo dopo.